Ciao, probabilmente sono impazzito o dormo poco. O bevo troppi caffè Vi spiego velocemente Stavo girando un video sulla mia giornata tipo Fra le mille cose mi è capitato di entrare in macchina e parlare con il microfono che vedete appeso alla mia maglietta Cos'è successo? La mia voce in macchina è diventata tipo quella degli speaker radiofonici Quindi super chiusa, senza rimbombi, senza riverberi E lì ho pensato in post produzione Oh figo, che voce figa che mi fa la macchina Da lì un lapsus Mi è venuto in mente una frase che ho sentito in un video di un ragazzo che seguo Vi faccio vedere un attimo la clip Una macchina innanzitutto poggia sul terreno solo su quattro punti che sarebbero appunto le gomme oltretutto ammortizzati dalle sospensioni e quindi è un sistema perfettamente disaccoppiato dal resto se analizziamo anche la forma della macchina vediamo che rispetto alla stanza in cui stiamo che molte volte è quadrato o rettangolare quindi con un sacco di problemi di frequenze la macchina è molto tondeggiante come forma oltretutto l'abitacolo è quasi completamente rivestito da materiale assorbente perché se toccate le pareti è tutto morbido poi ci sono i sedili che sarebbero delle ottime bass trap perché comunque è un materiale assorbente oltretutto molto spesso quindi anche l'assorbimento delle basse è molto buono l'acustica della macchina sono d'accordo con lui il suono rimbalza benissimo perché è tutto molto spugnoso e delicato ma a questo punto perché non registrare in macchina? ok non avrò ragione ma se ho ragione sto per cambiare il modo di cantare la musica emergente. Ho preso il mio microfono che tengo qui fuori in regia, che usato costa 150 euro, una scheda che si alimenta senza corrente, 30 euro. Ho caricato tutto in macchina e al di là delle gag per montare il microfono che cascava, dovevo tenere tutto in bilico, Hermes che mi stava dando una mano, siamo riusciti a tirar fuori una roba che non ci sono aggettivi per descriverla. Vi lascio un breve spezzone. Scenario apocalittico per anne, nebbia fitta, mancano gli alieni perché gli occhi si eh è tutto un complotto ci attanagliano la lingua ne sono certo me l'ha detto il padre di un bimbo ming torno a casa le sei con un polmone rotto quindi che ne pensi? se vuoi vedere il video completo c'è anche il link qua sotto in descrizione così almeno vi fate un'idea di quello che abbiamo combinato è stato semplicissimo se vi sembrerà una qualità professionale Sappiate che con 150 euro Noi l'abbiamo fatto E vabbè sì tipo 8500 euro Di una macchina ma chi non ha una macchina Quindi è successo questo Vi lascio al video Abbiamo montato tutto in macchina abbiamo iniziato a riprendere Tutto con un portatile Una versione prova di Reaper Voglio Una qualità Low, bassa perché comunque chi fa ste robe e c'è anche possibilità di comprarsi una polla, vaffanculo. Fatevi una cazzo di cabina. Ok raga, siamo pronti. Lo stiamo per fare davvero? Cioè, situazione orribile tra l'altro. Questo è in piedi per miracolo. Siamo più, abbiamo più fili addosso che pelle. Fa caldo bestia. Ci sono le luci. I... Pie... <ride> Babbo Natale, <gli> sassi. <ride> i sassi. I sassi. Babbo Natale, i sassi. Qui praticamente siamo fermi a un santuario. Porco Dio. Sì, ma sto microfono è stato peggio della torre. Ma infatti, no, bisogna dirgli che usciamo con la... Ora ci dovresti essere, fai una prova. Giù, giù, giù. Ok, questo sei te. Sì. CTRL R si comincia. Le che tra di noi come se fossimo importanti Ragnatele di sapere Mascherine giù Mascherine Mascherine ah! Sarebbe figo quando fai Mascherine giù, braccio in su olala Sto Ci non la lingua Ne sono certo, me l'ha detto il padre di un bimbo minchia Devi farlo più corto Padre di un bimbo minchia Perché... Sì Soffitta È tutto un complotto Ci attanagliano la lingua Ne sono certo Me l'ha detto il padre Di un bimbo minchia Le devo fare... Importanti ragnatele Perché sennò. Vabbè Importanti ragnatele Che insetti immagini Immagini Per i fasci discoteca piene Ok finito tutto questo delirio sono tornato in studio mi sono messo a mixare Devo dire che al di là delle alte frequenze dovute da questo microfono che ho distrutto totalmente Non ho avuto problemi di rimbombi e risonanze non ho avuto problemi di rumble che sono le bassissime frequenze Insomma una take pulitissima e quindi ho detto, se con 200 euro vengono fuori queste robe in una macchina Chi ha magari qualcosina di più e si può permettere una scheda un po' migliore, un microfono migliore Cristo che lavori può fare se non ha a disposizione una stanza? Ora, perché avere questa folle idea di registrare in una macchina? Vi è mai capitato di registrare e sentire la qualità di merda perché la stanza comunque crea del rimbombo? Perché la voce rimbalza su delle pareti? Quella roba lì non l'avete più in macchina non esiste, perché rimbalza tutto su superfici soffici. Immagina di rimbalzare su delle nuvole, su del marshmallow. Ecco, è quello che farà la vostra voce. È assurdo. Io spero, spero che con questo video vi ho fatto venire almeno la curiosità di provare. Fatemi sapere se lo farete. Voglio vedere i vostri risultati con... Un Rode NT1-A, se è un Road NT1-A sono sicuro che viene perfetto, perché nelle stanze non trattate quel microfono è super acido, ma anche altri. Ricordatevi, è meglio la macchina di ogni stanza non trattata. Quindi, quante volte avete sentito di gente che apre l'armadio per registrare nei vestiti, perché così almeno il vestito attutisce un attimino quello che è il rimbalzo che il suono fa contro il muro? È più o meno quella roba lì, però amplificata un po' meglio. Sostanzialmente Fatemi sapere con un commento qua sotto Cosa ne pensate Se è un'idea malata O se effettivamente Tutti i torti non li ho E la cosa più importante Se avete un amico che si lamenta Che vuole fare canzoni Ma c'ha la qualità di merda Passagli questo video Vi ringrazierà Ragazzoni noi ci vediamo al prossimo video super malato Lasciate un like Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto Perché cambierò il modo di fare musica Ve lo prometto Dal Brucaliffo è tutto